allora te adesso quella piccola però, però eh, mi devi dare la soddisfazione di dartela aspetta bravo adesso ne diamo una grossa grossa medita eccola lì e poi adesso ho gli di nuovo... Eh, è eh, esagerato. Terra, fammi in terra. Bravo, bravo. <ride> Ragazzaccio brutto, brutto e cattivo. Melita, paga anche tu. Fai in terra. Brava. Ciao, oli. auguri bello tu. auguri a tutti bello. Vi auguro pace interiore per affrontare la vita Bravo. con una serenità Bravo. contagiosa. Vi auguro forza e sicurezza per non aver bisogno di maschere nei momenti difficili. Vi auguro memoria per essere sempre un po' più ricchi. così pessimo o pesante, quando ti prendi un momento per ricordare, Hai deciso tu, sei pronto a sentire male, in cambio devi vivere qualche bel momento. Il difficile è gestire i flash, microsecondi di passato che ti attraversano la testa, e l'istinto, l'abitudine, ti portano ad aspettarti una presenza che non c'è più. Quei flash spacca,